Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aroma per panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono arancia candida, cedro candito, la scorza di un'arancia, la scorza di un limone, miele, acqua, zucchero, aroma di vaniglia, un pizzico di sale, rum e aroma di mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di arancio e di limone. L'arancia candita. Il cedro candito. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Mettere da parte il trido senza lavare il boccale, mettere l'acqua, lo zucchero, il sale, la vaniglia e l'aroma di mandorle. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 60 gradi, velocità 2. Unire il trito di arancia, il miele. ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 unire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il rum Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. L'aroma è pronto. Trasferiamolo in un vasetto di vetro a chiusura ermetica. Aroma per panettone: un cucchiaino e mezzo di preparato ogni 500 g di farina. Si conserva in frigo per 10 giorni oppure è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!